Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi volevo fare un video tanto breve quanto semplice. E infatti, chiedo scusa in anticipo se qualcuno già conosce questo trucchetto. È talmente elementare come, come cosa, però visto che qualcuno non lo usa, sinceramente neanche io lo conoscevo, quindi mi permetto ecco di darvi questo consiglio: che dopo che ve l'avrò detto, capirete che è proprio una sciocchezza, però può fare la differenza. Qui abbiamo dei ceppi di insalata, questi sono tutti di orto mio, insalata mista. Ora il trucchetto in cosa consiste? In quello di avere una doppia raccolta dello stesso ceppo di insalata. Ad esempio questo qua adesso è pronto per essere raccolto, vi faccio vedere. Se io tiro via tutta la pianta con le radici, ho mangiato un buon ceppo di insalata e finisce lì. Rimane il buco e non abbiamo più niente da mangiare. Quindi il trucchetto qual è? Se noi tagliamo l'insalata a 2-3 litri da terra ovvero dai 2-3 cm, lasciamo proprio una base della ceppo dell'insalata dopo qualche giorno vedremo questo risultato eccolo lì il ceppo ha rigettato queste sono le foglie vecchie che ho lasciato si potrebbero anche togliere non è importante ma la cosa importante è vedere che il ceppo ha rigettato abbiamo altre 5 dita di insalata e lì uguale ora se la pianta è in forma e piove spesso come in questo periodo minimo minimo ci mangiamo due volte con lo stesso ceppo di insalata e non è poco perché per far crescere un ceppo di insalata così di quelle dimensioni comunque un 20 25 giorni ci vogliono tutti a prescindere dal costo perché è risorio una vaschetta di del genere costa se non sbaglio un euro e 50 ce ne sono 6 o 9 all'interno ma non è quello e il discorso è che possiamo eh, veramente ottimizzare lo spazio e anche i costi. Ora vi mostro come taglio io l'insalata per avere poi una ricrescita dello stesso ceppo. Afferro tutto il ceppo, li tengo semplicemente a una distanza di appunto 3 cm da, da terra. Ecco qui. Ne abbiamo d'avanzo, eh? Andiamo via le foglie ecco qua 9 volte su 10 se ci sono le condizioni giuste come vi dicevo acqua sole lui rigetta nel giro di due settimane abbiamo un altro bel ceppo di insalata e possiamo mangiare nuovamente io ho adotto questo sistema da due tre anni come dicevo prima anch'io non lo conoscevo e parlando con molti amici ho visto che non, non lo adottano non lo conoscevano neanche loro quindi ho fatto questo video veramente semplice dove non vi dico nulla di nuovo sicuramente lo saprete però magari qualcuno non lo sa e gli può venire comodo bene è tutto per questo che video e una clip vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto il video ovviamente volete lasciare un like vi ringrazio se non vi è piaciuto mettete pure il pollice in giù va bene lo stesso se volete iscrivere al canale poi attivate la campanella e se mi volete invece seguire giornalmente mi trovate su instagram o su facebook sempre lo stesso account bene l'angolo pubblicità è finito e vi ringrazio e vi auguro una buona giornata